dalla Turchia è una, una, una cosa di veramente difficile da raccontarvi per chi non lo vive e vi posso dire che anche grazie a lui con Bruno tanto tempo fa siamo pure riusciti a fare numeri davvero importanti perché all'improvviso ci siamo trovati che di notte in modo particolare perché chi in Fusolari non lo so, permettevano riuscivano ad avere davvero tante persone connesse contemporaneamente che partecipavano a queste che sono erano le nostre iniziative. E niente, Dila vi saluta, vi ringrazio di essere stati qua, ovviamente tutti freddi perché adesso da Villa passiamo al disco di così che mi, mi, mi scegliamo insieme, mescoliamo un po' queste due, queste due realtà che in qualche modo sono nate insieme e camminano insieme. Prego soltanto di avere un, un, un minuto di pazienza nel frattempo cambiamo con tutto e lo organizziamo e veniamo subito. Maria Francesca Mosca, tempo senza memoria. Danzano un valzer di solitudine, attimi di vita sospesi in un limbo che non ha stagioni. Figli di un tempo senza memoria, liquidi cristalli di trasparente impotenza piangono vite falciate e travolte in un soffio di nulla. Illusioni disperse accarezzano sogni che paiono proibiti e cuori feriti ricompongono pazienti mosaici di speranza. Natalina Stefi, terza età. Per quando l'aspettassi,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 EMANUELA ELEONORA DI STEFANIA Titina Pose i cuscinetti sulla mia spalla ed il tremolio allegro delle brisse mi invita al gioco, la mia rosea mano persa in quei gesti cerimoniosi tra le morbide fibre tricolori, ma lei mi agguanta come un fascio di rose, il dorso indifeso ed io mi concedo la gioia di avere la sua felina amicizia mentre con i suoi baci e dolciastri la mente mille miscini ischia ischia mille naria che ti bevo e morta l'or tu sei l'isola che a tutti fa L'acqua cantante l'acquameno è quella icona del tremille anni fa con un'acqua che il miracolo mi saffa la la la la la la e tu ci fai sognare Poesia, l'inganno Magari dopo? Ma quando? Ma come? Ma dove? Di lei presente in fotocopia tra gialli ritagli di giornali andrò a cassare ogni riferimento dal lungo elenco della stracolma agenda che accetta un gran raduno di mie fate, con titoli che sono di poesie. Ma la memoria, con quale ingegno si cancella? E io riproverò ancora, a credere che dopo il vero, ancora, il sogno è uguale, ancora, così mi ha quattro di nascosto, ancora, i tuoi pensieri, poesia, ancora, dove le ampolle han poche gocce profumate, ancora, ed è difficile strizzare, ancora, una coppa a volume acerbo ancora, senza che qualche goccia mi colpisca gli occhi ancora per lacrime che non sono di dolore ancora. Poi come sempre mi chiederò perché e non avrò risposto. E non ne ho, e non ne ha la strampalata furia possessiva che non rivendica blasoni e miti conquistati, il demone e l'agnello, ma solo il tuo sorriso fragile, stellata notte faro, per me che navigo ma non invento i sogni.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 mie contraddizioni eterne, coerenti, compiacenti, compiute. La soglia del non voglio, scalperminata da frutti di ideali, intrisi, infusi, indotti, cupole riducenti. E adoro, ostaggio della mia vita, poi ti guardo, ancora senza fretta di sapere, e ricomincio il canto.